Salve qui il vostro Saint e niente che incredibile! Questo super Papa! Questo Papa Francesco c'era una tregua molto eh, conflittuata, e due mesi fa, Papa Bergoglio interviene. Come mediatore della pace ecco due mesi fa in appena due mesi si stanno scannando a morte meno male che ha eh, intermediato la pace se no chissà che cosa sarebbe successo saluti e a presto ciao